Grazie Presidente. Con, questo strumento, con questa mozione intendiamo chiedere un impegno alla Sindaca e alla Giunta ad adottare uno strumento per migliorare la programmazione sportiva, degli, la programmazione dell'amministrazione degli eventi sportivi. Dopo aver chiesto qualche settimana fa l'istituzione della cabina di regia, chiediamo infatti con questa mozione di definire quali sono i grandi eventi sportivi riconosciuti da Roma Capitale eh, chiediamo sostanzialmente di replicare quello che già avviene ad esempio per quanto riguarda il, la federazione internazionale tennis che riconosce i tornei del grande slam oppure la federazione internazionale di atletica leggera che assegna le label ad esempio la maratona di Roma è una silver label analogamente chiediamo che Roma Capitale riconosca quali quelli che sono i propri grandi eventi sportivi li inserisca in un determinato calendario tra l'altro questa è una richiesta che viene anche da eh, richieste che, che abbiamo ricevuto eh, ovvero il, le federazioni, il, anche gli stessi organizzatori che nel corso di, di questi mesi hanno lavorato con noi hanno segnalato questa necessità per Roma che avendo un calendario particolarmente fitto dovrebbe cominciare ad assumere questo ruolo e non solo riconoscere gli eventi già esistenti ma ad esempio anche promuovere nuovi eventi, quest'anno abbiamo avuto la Formula E, abbiamo avuto l'evento internazionale del triathlon vi anticipo che stiamo lavorando con la federazione italiana nuoto, con il comitato regionale, per portare nel 2019 una gran fondo in acque libere, un evento internazionale di altissimo livello che a Roma ancora non esiste ma probabilmente l'anno prossimo comincerà a far parte appunto di questo calendario. E nel secondo punto dell'impegno chiediamo invece di incentivare il, uh, i romani a fare sport tramite costa, tramite l'istituzione di un, un riconoscimento, un premio, um, lo sportivo romano dell'anno. Penso in questo caso, ed è anche citato all'interno del, del testo, ad un esempio, un, c'è cioè un cittadino romano, un tassista, campione del mondo della 100 km per tre anni che probabilmente molti non conoscono e in occasione dell'ultima maratona è partito per ultimo e è arrivato tra i primi due anni fa corse due maratone, sono piccoli, piccole imprese sportive che potrebbero fornire un, un modello un'ispirazione ai giovani e ai meno giovani per eh, e far venire voglia di, di fare sport magari appunto non di imitarlo ma quantomeno cercando di, di ispirarsi a questi, a questi personaggi e quindi appunto eh, cominciare a, a praticare attività sportive seguendo proprio questi, questi belli esempi che purtroppo sono poco. Eh, messi in evidenza, in, eh, poiché come sappiamo è, è il calcio che eh, copre il, il 90-99% il dell'attenzione mediatica, ma ecco abbiamo a Roma grandi, bellissimi esempi positivi che crediamo sia giusto eh, riconoscere e dargli il, il, dovuto, il giusto risalto. Grazie. Grazie.